grossissimo premio che le abbiamo riservato. Trattandosi di bacio, uh, lei avrà a disposizione un bacio di Lola Falana. <frappositi> <t 'è> mi uh, uh, mi perdoni, Lola Falana che sta girando il film. <ride> Quando dico che ti amo, eh, dovrà darle un bacio. Eh, vuole il rullo? Eh, sì. Il rullo per me. Prego. No, dico. No, no, no, no, scusi, aspetti, no, no. Eh, no, no, scusi. Lei mi perdoni, no, bene il tamburo lo lasciamo da parte, perché... Eh, mh, Sono emozionato. No, io, scusi, no, se lei scusi. è emozionato, se vuole delegare... Eh, no, no, no, perché... no, no, no, Dicevo, eh, lei faccia i fatti suoi, io faccio i fatti miei. Sì, no. Lei faccia lo le spiglio, io faccio eh, l'ospite. Eh, no, eh. beh, io in questo momento devo fare anche i fatti della televisione, perché ci vuole un bacio eh, televisivo. Come? Eh, eh, eh, vuole chissarlo? Mm. No, no, no, no. Ecco. 13 novembre 1886.